Madonna mia. Eh, eh, vedi, vedi che sei forte, cioè la giocata ce l'hai, dico. Ma ma vabbè, queste tu... cose che qua l'ho sempre fatto a figo. Madonna! Che gol! Oh che gol, bro! Madonna mia. Colpo davvero fuori <ride> castello. Ma chi è Benzema ha <ride> fatto? Mi sto sentendo malissimo, Sì, Madonna, mazzemè oh. è troppo forte, fra. Pennzemè è troppo <ride> forte. Porco Dio, ragazzi, ragazzi, che cazzo di gol l'ho fatto? Cioè, anche lui non ci crede. C'è cioè, rimasto scioccato. C'è cioè, rimasto scioccato, Abbiamo sbloccato il potenziale da tende. Cioè, voglio. È... Cioè,